E ciao a tutti ragazzi, sapete che sono un appassionato anche di cinema e ho letto recentemente che per fare il suono di un T-Rex in Jurassic Park hanno usato ovviamente suoni di animali realmente esistenti, perché il T-Rex non lo puoi campionare, non esiste, ok? E hanno usato suoni di animali esistenti, tra i quali quello di un pinguino. Io non riesco a capire dove sia il pinguino nella voce del T-Rex ma adesso lo andiamo a scoprire insieme Voglio scaricare il file de della clip del T-Rex in Jurassic Park il primo Quando esce fuori dal recinto senza ormai più l'elettricità e vede i bambini che gli fanno Siamo qua siamo qua con la luce Urgh! Voglio riprodurre quel verso lì Ho letto che ci sono anche un cane, una tigre ovviamente, che il ruggito, un coccodrillo, così almeno scopriamo anche che verso fa il coccodrillo. Sarà figo o non sarà figo? Scopriamolo insieme. Ma prima sigla. E ok, partiamo con il caricare tutti i file che mi sono scaricato. Eccoli qua, mettiamoli separati. Quindi, allora, qui abbiamo la clip, la scenetta del dinosauro, ok, la mettiamo in fondo, mutata. E qua tutti gli animali dei quali abbiamo bisogno. Mi ritaglio anche la clip del ruggito. Ok, allora, i versi che sento di più sono quelli della tigre e dell'elefante. Elefante però picciato, quindi più grave, più, più chiuso. Vediamo quindi di prendere l'attacco del ruggito, quindi andiamo sulla tigre. Facciamo questo qui, lo chiamiamo dinosauro. Anzi facciamo così, il dinosauro facciamo una, un gruppo. Pigliamo anche lui Che è continuativo E facciamo una roba su di lui Allora Mettiamo su un equalizzatore E andiamo a Ho sbagliato? Ottimo Andiamo a mettere su un equalizzatore E cerchiamo di levare Quelle frequenze brutte Che non, non ce ne frega niente Quindi Bello che clip da morire loro sicuramente avevano registrato i suoni molto meglio. Ora, mettiamo un controllo di pitch. Ok. Serve la tigre più incazzata. ...mettere su un coccodrillo, quindi così almeno scopriamo anche il vero verso del coccodrillo, insomma. Preferivo non scoprirlo, onesto. Ok, mettiamo un po' di ruggito di cane in quella. tanto per dare un po' di brio in più. Ok, a questo punto entra il pinguino, lo sento, lo sento molto bene in realtà, adesso che lo so ci faccio attenzione, si sente molto bene. Entra da metà in poi, come se fosse quasi stanco di, di fare quel verso lì, ok? Un dispendio di energia. Per adesso li sto solamente collocando, eh? Poi vediamo. Ok, la base inizia a esserci, adesso bisogna lavorare con gli effetti, perché ancora siamo lontanissimi da quella roba lì. Allora, prima cosa da fare, l'elefante dobbiamo renderlo pari, quindi mettere su un Melodyne e tenerlo lineare, ok? Poi mettiamo ambiente, Facciamo un bel riverbero di quelli ignoranti, che è proprio possente, deve arrivare, ok? Ora, dopodiché bisogna dargli grinta, e sento che nel loro c'è veramente tanta ignoranza, andiamo innanzitutto a equalizzare. Bisogna dare anche le basse, perché le alte è vero che danno ruggito, ma le basse danno la gola, la vibrazione, ok? Dobbiamo mettere anche lui, bello picciato ovviamente. Diamo un pelletto di stereo anche, come se fosse su più fronti il suono. Abbiamo un po' di distorsione anche. Allora, devo mettere, secondo me, più distorsori in parallelo, vi spiego. Allora, il primo lo metto per dare le basse ok quindi leviamolo da qui facciamo così inizia a non capirci più niente allora nel primo diamo le basse ok quindi questo lo leviamo ok no ho sbagliato ctrl z <susurra> qui ci mettiamo questo <susurra> Poi ne dobbiamo mettere uno anche per le alte, ok? Quindi... Un po' di eco. Ma vorrei mettere lui eh, per capire di dare un pochino più di durezza, ok? un altro riverbero d'ambiente. Ed ecco qua signori, ovviamente non con i suoni che hanno loro, che hanno registrato sul campo, però ecco, con i suoni presi da internet il risultato è questo. TINOSAUO Cazzo niente male direi, per aver usato un pinguino, un coccodrillo, un cane, per fare un T-Rex insomma, che se li pappa questi animali qua, niente male veramente. Lascia un commento qua sotto, scrivimi se il video ti è piaciuto, ti invito a iscriverti, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!